Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video Oggi nuovo progettino fai da te, molto molto veloce in cui andremo a realizzare una cavigliera Per realizzare questo progettino andrò a utilizzare un kit che ho utilizzato anche in uno degli ultimi video poco tempo fa dove sono andata a realizzare un braccialetto eh, con delle conchiglie All'interno del kit c'erano due catenelle ne ho utilizzata una per quel video lì e l'altra Andrò ad utilizzarla oggi Non c'è nient'altro da dire Direi di partire subito con il video Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace al video Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Cliccate sulla campanellina Prima di essere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video sul canale E se volete vedere altri video di questo tipo qui Arriviamo a 20 like e 10 commenti sotto il video E niente partiamo Dunque questo è il braccialettino Che ho realizzato in uno degli ultimi video Assieme al kit C'era un'altra catenella Che vado ad utilizzare Oggi. e sempre insieme al kit c'erano anche degli anellini dorati e delle stelline dorate e anche queste andrò ad utilizzarli oggi allora oggi voglio realizzare una cavigliera apro l'anellino spostandolo verso in avanti o indietro infilo una stellina stellina inserita adesso posiziono l'anellino sul primo anello della catenella e lo vado a richiudere riportandolo alla posizione iniziale prendo un altro anellino lo riapro inserisco la stellina e questa volta eh, salto due anellini della catenella e lo posiziono sul terzo richiudo continuo con lo stesso procedimento salto due anellini e lo posiziono sul terzo E richiudo allora 1 2 e inserisco sul terzo sono arrivata a metà io continuo e ci vediamo alla fine con il risultato finale eccola qua finita questa è la cavigliera che ho scelto di realizzare io molto molto semplice però se volete potete alternare le stelline per esempio con delle perline colorate in modo da dare un tocco in più al braccialetto volendo e questo qui sarebbe più o meno il risultato oppure ancora se vi è avanzata qualche conchiglia del braccialetto potete aggiungere una di queste al centro o su uno dei lati in base a dove volete posizionarla poi sulla caviglia e con questa stessa catenella realizzandola però più lunga si può trasformare uh, facilmente in una collana e niente con questo è tutto il risultato finale direi che è molto molto carino e molto elegante come vi dicevo all'inizio del video questa ha la lunghezza per essere indossata sulla caviglia ma ovviamente utilizzando lo stesso identico metodo ma modificando semplicemente la misura della catena quindi più corta o più lunga si può utilizzare come braccialetto se più corta o come collana uh, se uh, con la catena più lunga. Se volete vedere altri video di questo tipo o altri modelli di cavigliere ricordatevi di lasciare un piace al video e un commento. Vi lascio giù nell'info box tutti i link per recuperare uh, questi materiali qua. Se avete bisogno comunque mi potete sempre contattare nei commenti.